buongiorno a tutti buongiorno una diretta davvero atipica che eh, non pensavo davvero di fare eh, allora vi devo raccontare cosa è successo sostanzialmente adesso vi sto scusate mi stanno comparendo le notifiche eh, adesso vi sto parlando da un hotel di portoferraio sull'isola d'Elba che immagino qualcuno di voi abbia avuto il piacere di frequentare almeno per qualche vacanza perché è un posto favoloso davvero e voi direte cosa ci fa la Liprandi in, in un hotel dell'isola d'Elba in un periodo di pandemia con le regioni chiuse in cui non ci si può spostare come sapete io sono lombardo sono vivo vicino a Lodi eh, è successo questo, così adesso vi racconto, nulla di particolarmente eh, scabroso, illegale, quindi subito i critici si, si contengano. so che poi tra l'altro quando c'è la parola chiave vaccino magicamente perdo dei follower, no? probabilmente tra i miei follower c'è della gente comunque dei problemi mentali che per cui quando vede che qualcuno parla di vaccino toglie il follow come se non si potesse, è eh, un, un argomento tabù comunque vediamo ecco se anche oggi <ride> ci sarà un calo di follower, però la storia è davvero interessante allora eh, in, in pratica eh, io sono docente all'ISIA di Firenze, come immagino qualcuno di voi saprà, è un istituto universitario che si occupa di, di design, eh, ho una docenza a contratto che viene rinnovata anno per anno, quindi il contratto è annuale, eh, il mio contratto scade al 31 di ottobre di quest'anno, quindi insomma devo fare ancora una sessione di esami, poi ci sono le tesi, eh, poi iniziare a preparare il corso di ottobre e eh, il direttore Isia, che saluto e ringrazio, ha mandato un'email a tutti i docenti segnalando che ehm, praticamente tutti i docenti avevano diritto a fare il vaccino AstraZeneca eh, perché si rientra comunque nel, nel personale di insegnante, il personale docente, anche i docenti a contratto, infatti io ho sollevato la questione dicendo ma io formalmente però sono sono un consulente, cioè non Ma no, in realtà è stata prevista un'apposita categoria per i docenti anche a contratto, perché in effetti molti dei docenti che lavorano in università ormai sono contrattisti, anche in realtà nelle, nelle scuole superiori private e, e quindi sarebbe stato un po' discriminante, allora ha detto vi garantisco che eh, la regione toscana ci ha chiesto l'elenco de, dei docenti anche a contratto e quindi dovreste rientrare. C'era però da eh, prenotarsi attraverso una eh, piattaforma eh, della regione toscana quindi mi ha mandato il link e io ho provato mh, circa vabbè, la settimana scorsa 6-7 giorni fa a registrarmi e praticamente mi, mi accettava la registrazione ma poi quando si doveva scegliere la eh, sede vaccinale potevi scegliere tra mh, una serie di centri di vaccinazione in tutta la toscana vedevi che eh, erano sostanzialmente tutti occupati non c'erano date disponibili quindi avevo capito che insomma era una abbastanza un utopia riuscire a vaccinarmi a breve eh, succede che lunedì quasi per caso eh, mi sono rimesso a guardare questa piattaforma eh, e vedo che invece in alcune province eh, in alcune province c'era dis disponibilità limitata, ho detto beh per curiosità vediamo quali purtroppo erano le, le province più lontane per me ovvero Grosseto e Livorno perché venendo giù da nord ovviamente la Provincia più comoda sarebbe stata Massa Carrara o al massimo Firenze, perché vabbè, a seconda dell'autostrada che prendi in un paio d'ore, due ore d e mezza ci arrivi. E invece no, eh, Grosseto e Livorno. Vabbè, allora mh, provo ad aprire. E, mh, effettivamente mi danno disponibilità a breve, nel senso che era lunedì, e mi hanno dato disponibilità per mercoledì, cioè ieri sera. Eh, io ho preso dalla, dalla, ovviamente dall'emozione, dalla foga, mi sono registrato, ho messo tutti i dati c'era in effetti nella tendina, si apriva la, la voce docente contrattista e la sede vaccinale però, quando sono arrivato alla fine, è risultata essere Portoferraio che poi se ci pensate ha anche senso, nel senso essendo l'Isola d'Elba un'isola e eh, quindi richiede che qualcuno prenda un traghetto, venga qua a farsi vaccinare probabilmente anche gli stessi docenti toscani eh, anche per gli stessi docenti toscani diventa scomodo, quindi uno che vive qua preferisce magari aspettare qualche giorno, qualche settimana e farlo in una sede più vicina. A me però non cambiava nulla, io comunque avrei dovuto prendere la macchina e farmi un bel viaggio. e Allora a questo punto ho detto eh, prendere o lasciare, l'occasione era troppo ghiotta per, per lasciare, quindi eccomi qua, ieri sera ho fatto il vaccino alle 18. Vi faccio vedere scusate adesso prima di imparare le vaccini vi faccio vedere la, la, la vista qua in camera cioè, non so se si nota qua è l'hotel fronte mare la giornata non è particolarmente limpida però si vede la spiaggia di, di, di Portoferraio e... no dicevo scusate eh, ehm... ieri sera la prenotazione era per le 18 io sono partito da, dalla Padania alle, alle 10 del mattino circa ho fatto il viaggio con molta calma perché non volevo arrivare già trafelato e sono arrivato a Piombino con l'auto ho lasciato l'auto a Piombino in un, nel parcheggio libero di Piombino non c'era un'anima ovviamente perché credo <coughs> che non c'è nessuno in giro e, ehm, e, e ho preso il traghetto alle 15.30 dopo circa un'ora 15.40 quindi sì alle, alle quasi alle 5, 5 meno un quarto ero, sono arrivato al porto di, di Portoferraio sono riuscito ad andare in hotel a lasciare giù le cose da darmi una, una sistemata e alle 18 15 come era indicato mi sono presentato al centro vaccinale, è stato tutto molto veloce, molto regolare erano organizzati bene un, un, un, prima c'era un desk con una sorta di controllo diciamo, burocratico sui moduli compilati, sostanzialmente il consenso informato per il, il vaccino AstraZeneca e poi si passava nella, nella, nella, nella sala in cui invece c'erano le postazioni vaccinali dove c'era un medico che ti faceva le domande su le, le, le, incompatibili, le, le allergie ai farmaci e via dicendo e, e poi una dottoressa più giovane che mi ha fatto l'iniezione vera e propria ehm, niente, poi ti tengono lì 15 minuti, devi accettare di rimanere lì 15 minuti e, per, diciamo, per monitorarti, ecco, per vedere se hai una reazione, ma ovviamente vi dico: cioè, l'iniezione è davvero indolore, è una normalissima iniezione, e è anche abbastanza veloce, e, e, i, i sintomi possono arrivare nelle ore successive. Vi dico, io ieri sera sono andato a letto normalmente, tranquillamente, ho dormito serenamente. Eh, come si dorme ovviamente in una camera d'hotel che non è la tua cioè nel senso che no, senti qualche rumore, ti alzi di notte, il letto non è il tuo però non avevo sintomi particolari questa mattina eh, la, ho un po' quella sensazione dico come battuta però è vero quella sensazione che si ha quando la sera precedente hai avuto uno spumantino di troppo e sei un po', hai la testa un po' impallonata ma è davvero un, a questo livello qua e un po' sì, un po' di sensazione di indolenzimento muscolare no? cioè, come aver fatto una lunga camminata ma Così, e poi ovviamente dove c'è il, il buchino nel, nel braccio qua è un po' si sente un po' indurito e se tocco mi fa male ecco, ma è una cosa davvero eh, da poco ecco eh, però eh, ci tenevo a condividere questa cosa per dire cosa che ehm, datevi da fare ecco questa era la, la, la mia indicazione cioè perché se io, se io lunedì non, avessi, non mi fossi preso la briga di guardare di riguardare quella piattaforma e avessi lasciato un po' perdere convinto che invece non era, non era il momento mai sarei riuscito a inserirmi eh, altra cosa ecco ti danno automaticamente quando prenoti la piattaforma che devo dire è fatta bene quindi tanto di cappello alla regione toscana perché è una piattaforma molto chiara, molto veloce, a prova anche di, di anziano quindi chiunque può davvero capire come funziona nel momento in cui eh, scegli la data ti viene già attribuita la data del, del cosiddetto rinnovo, del cosiddetto richiamo, e, ehm, e per me era il 19 di maggio, nel senso che sono 84 giorni dopo prendere o lasciare, nel senso che non puoi scegliere tu di modulare al massimo, devi rifiutare entrambe le date. però se prendi il 24 di febbraio, la, la data del 84 giorni successivi cade il 19 di maggio, quindi io so già che il 19 di maggio dovrò tornare qua a fare la dose, la seconda dose, ho chiesto ieri se si può cambiare, nel senso che, visto che vengo da molto lontano, eh, eh, non c'era modo di farlo, non so, sempre in Toscana, ma magari un po' più vicino, ma hanno risposto che già altri avevano chiesto questa cosa e per adesso i protocolli sono molto rigidi e quindi non era, non era possibile. E, e quindi niente, il 19 di maggio metterò in conto di farmi un altro giro, che poi come dire, adesso qualcuno di voi può dire, ah, guarda questo, come se la gode no, cioè, sono venuto qua in vacanza sinceramente, quindi adesso dovrò tornare e non è neanche proprio la stagione per stare qua in vacanza però il 19 di maggio magari le cose potranno cambiare sarà anche un'occasione più piacevole magari le regioni non saranno più chiuse come sono adesso, mi auguro e quindi sarà anche più, eh, come dire, eh, eh, darà meno nell'occhio rimanere qua un giorno in più, due giorni in più per, per, per godersi quest'isola che è davvero favolosa eh, niente, quindi questo, questo era quello che volevo raccontarvi. Eh, faccio solo due note dolenti, solamente, ma non, eh, non critiche, proprio farvi perché, giusto, riflessione, fare qualche riflessione con voi sulla situazione. Devo dire che ho passato quattro regioni per venire qua e nessuno mi ha chiesto nulla. Quindi, boh, eh, io avevo, avevo la motivazione per venire, quindi non c'era dubbio. Avevo l'autocertificazione con scritto motivi di necessità, motivi di urgenza, motivi di salute perché andavo a fare il vaccino, avevo la prenotazione, e tutte le prove. Um, però no, non ho visto un controllo in autostrada, non ho visto nessuno che mi ha chiesto nulla all'imbarco sia quando sono salito eh, sulla nave Torremar sia quando sono sceso e devo dire anche che mi ha lasciato perplesso il fatto che sulla nave non chiedessero, scusate non prendessero la temperatura sulla fronte che credo sia una norma obbligatoria eh, è vero che la nave anche lì era praticamente vuota, quindi c'era spazio per tutti, eravamo tutti belli distanziati ognuno si sedeva un po' dove, dove voleva tenendo comunque 5-6 metri dagli altri indubbiamente però insomma dovrebbe essere obbligatorio, sì, per quello che so io, in, in, quando si sale su un mezzo, un mezzo pubblico di quel tipo prendere la temperatura, non lo so, quando ero, quando ero imbarcato per, per la Sardegna quest'autunno l'avevano fatto eh, anche a quelli che salivano con l'automobile si dovevi tirare giù il finestrino e veniva approvata la, la temperatura però non vorrei dire magari un'eresia magari per, per certi tipi di viaggi non è richiesto però ecco il fatto è che passando quattro regioni io non abbia visto un carabiniere, un poliziotto che mi ha chiesto i documenti, mi ha chiesto lei dove sta andando eh, fa un po' riflettere su questo, come si sta gestendo la, la, la, diciamo la questione delle, delle chiusure tra regioni ehm, niente no, ecco poi io mi ero portato dietro tutti i documenti perché insomma devo ammettere che fino a ieri sera finché non mi sono sentito lago nel braccio, ho avuto la paura che mi sollevassero dei problemi, perché comunque io ho una testa sanitaria lombarda, vengo da fuori, anche se sono un insegnante, un docente in Toscana. E quindi, come mi era stato suggerito da, da, dalla direzione di SIA, eh, mi sono portato dietro il, il contratto, una copia del contratto d'incarico che scade il 31 di ottobre, eh, e anche mi ero portato dietro anche il registro delle lezioni perché Isia fornisce un registro ancora cartaceo oltre a quello digitale in cui noi possiamo annotare eh, le assenze di, dei, dei, degli studenti le, le, i temi delle lezioni e via dicendo compilato per, per, per dimostrare che qualora mi avessero fatto storie davvero sono un docente che lavora in Toscana eh, niente quindi va, fa, altra ultima riflessione eh, mi fa spesso appunto che che, che L'impressione che, che si ha è che la Toscana sia molto più avanti della, della Lombardia, la Lombardia che dovrebbe essere la regione con no, la, i servizi più evoluti, la sanità più smart e avanzata, per adesso eh, io il vaccino l'ho fatto in Toscana, non l'ho fatto in Lombardia, nella mia, nella mia terra, eh, però ovviamente il vaccino è, eh, chi, chi me lo somministra non mi interessa da dove viene, il vaccino è sempre lo stesso, è AstraZeneca in questo caso, perché per questa categoria è riservato quello e, e io sono contento così. Eh, vedo che ci sono ecco, 8-7 spettatori, niente, volevo raccontarvi questa storia, vediamo se eh, qualcuno ha, eh, ha ancora, perché ho capito che quando parlo di vaccini automaticamente, Boh, probabilmente tra i miei follower c'è qualche probabilmente qualche novax latente che vede che io parlo di vaccini e quindi ha ah, che schifo, cancelliamolo, oppure al contrario c'è qualche rigidone che pensa che io non debba parlare di vaccini perché non sono un, un epidemiologo, non sono un, un, un, un virologo, no? per cui appena vedono che parlo di vaccini cancellano, ecco. diciamo che entrambe le categorie non, fa non, mi fanno, cioè non, non mi fanno un dispetto se si tolgono dai contatti, davvero. perché eh, i rigidoni e gli ossessionati in entrambe le direzioni non mi interessano. In questi, nei giorni scorsi avevo fatto anche un post che secondo me è molto molto realistico su, su come vedo la, la situazione dei vaccini, sul fatto che si sta insistendo troppo sul concetto di immunità di gregge che è un concetto in realtà irrealistico, e sbagliato. Eh, ho visto che alcuni mi hanno sono veramente criticato perché non mi devo permettere di parlare di questo argomento se, il problema è che non avevano letto il post perché se avessero letto il post fino alla fine cosa che ormai, ormai, ormai non fa più nessuno no? cliccare su un link andare a leggere su un blog quello che qualcuno ha scritto magari non avrebbero tolto il, il follow però ecco vediamo se adesso interromperò la diretta e vediamo se anche oggi parlando mettendo l'hashtag vaccino magicamente ho perso follower grazie a tutti ehm, vi terrò aggiornati nel senso che se ho se ho sintomi nei, nei, in questi prossimi giorni. Allora non credo, credo che sia passato la notte questa mattinata correttamente, serenamente. Non credo che, che le cose precipitino stasera o domani, però dicono che bisogna stare attenti nei, nei due giorni successivi. E quindi vediamo un attimo. Vi saluto con la vista all'aperto. Apro la finestra, vi faccio vedere com'è qua la situazione. Perché è uscito anche il sole. Eccola e, perché prima non era, era un po' foschioso, adesso si vede ecco la, la parte antica di, di, di Portoferraio che è veramente un posto favoloso, grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima, ciao ciao.